Quante volte ti sei detto il cliente che compra un'auto nuova per la mia officina è un cliente perso? Sì hai ragione, perché quando un cliente va a comprare un'auto nuova per tutte le altre officine generiche è una vera e propria condanna a morte. Questo succede perché le concessionarie vendono l'auto nuova ai tuoi clienti e gli vendono pure i tagli anni compresi per i prossimi 5 anni. Sono Totti Costanzo responsabile marketing di Auto Chilometri Zero. In questo video ti spiegherò quali sono i vantaggi che hanno i meccanici professionisti come te ad aderire al progetto Auto Chilometri Zero. Oggi tutte le officine vivono sulla loro pelle il costo di ogni cliente perso e soffrono una situazione sempre più stagnante dove non si muove nulla. L'incertezza regna sovrana, questo perché quello che rimane da fare a tutte le officine private è riparare quelle poche vetture vecchie che rimangono e rassegnarsi ad aspettare cinque anni prima di poter rivedere il proprio cliente in officina. Questo succede perché più passa il tempo, più le concessionarie non lasciano clienti a nessuno. Il mercato delle auto è in continuo movimento e tante case automobilistiche si stanno orientando a produrre autovetture totalmente elettriche, che non hanno alcun bisogno di tagliandi. Quindi, riepilogando, sarà brutta da dire, ma oggi la situazione è questa. I concessionari non lasciano spazio alle officine generiche. I concessionari bloccano nelle loro officine i tuoi clienti che comprano auto nuove per i prossimi diciamo cinque anni. Molto probabilmente tra dieci anni non ci sarà più neanche bisogno della manutenzione perché ci saranno in giro tante auto elettriche. Le auto elettriche hanno meno bisogno di manutenzione perché sono senza olio e filtro motore, sono senza filtro aria, sono senza cinghia di distribuzione, sono senza frizione, cioè credimi anche io ho vissuto sulla mia pelle questo problema perché tanti anni fa anche io gestivo un'officina poi ho deciso di focalizzare il mio lavoro solo sulla vendita adesso ti faccio una vera confessione e ti svelo qual è stato il problema mio più grande che ai tempi credevo fosse insuperabile fare il meccanico fare anche il falegname, il fabbro il panettiere significa lavorare con le proprie mani e contro tutti questo succede perché ognuno coltiva il proprio orticello cioè ogni artigiano si concentra sui propri guadagni senza guardare al di là della propria saracinesca ed è proprio per questo che ogni meccanico finora lavorando da solo contro tutti non ha potuto ottenere i vantaggi che ottengono le grandi e potenti organizzazioni. Se non hai mai sentito nessuno parlare di queste cose, la colpa, credimi, non è di certo tua. La colpa è di chi ha deciso di fare tanti soldi sulle tue spalle, nascondendoti certi trucchetti. La situazione addirittura peggiora quando l'officina è stritolata dalla concorrenza sleale. Le officine oneste come la tua devono fare conti anche con i privati che lavorano in nero nel loro garage abusivo per 4 soldi il vero problema è che molti clienti non capiscono l'importanza della competenza ed è proprio per questo che per soli 5 euro oggi ti cambiano con l'abusivo sotto casa è proprio così che il tuo cliente finisce in mano di bestie senza né arte né parte solo che se ne accorge dopo dopo aver pagato adesso però ti do la buona notizia dopo aver analizzato il problema auto chilometri zero ha studiato e messo a punto per te un sistema che ti assicura il cliente per i prossimi cinque anni l'idea mi è venuta, credimi per, pu per puro caso un giorno ho visto i miei figli luigi e francesco super gasati di ritorno da un concerto di un notissimo cantante italiano Al ritorno del concerto con orgoglio come si fa con un trofeo mi hanno mostrato i selfie che hanno fatto col loro idolo io ho notato subito dalle foto tre doti incredibili che aveva l'artista. Tranquillità, serenità, spensieratezza. Il motivo era semplice e credimi ti farà riflettere. Nello sfondo della foto si vedevano chiaramente gli addetti ai lavori che lavoravano per lui senza fermarsi un attimo. Quello che voglio dirti è che il vero cantante di successo si esibisce senza... E senza montare un solo bullone del palco, eh, senza collegare un solo microfono, senza sollevare da terra un solo strumento, senza montare un solo proiettore, senza occuparsi della vendita di un solo biglietto. Il vero professionista, che in questo caso è il cantante, si concentra solo su tre cose fondamentali, nella sua voce, nel suo pubblico e nel suo show. Quindi il segreto di ogni professionista come te, che merita il successo, è veramente semplice da replicare. Ognuno deve fare il suo lavoro con professionalità, tutti devono collaborare per incrementare gli affari, tutti guadagniamo di più facendo cose semplici e redditizie. Bene, questa semplice strategia, che è semplice come bere un bicchiere d'acqua, è stata messa a punto qui da noi da Auto Chilometri Zero e oggi si chiama Officina convenzionata Auto Chilometri Zero. Auto Chilometri Zero vende auto in tutto il territorio italiano e fa solo quello. Autochilometri Zero cerca veri i professionisti dell'autoriparazione in grado di collaborare e sviluppare un business semplice e reciproco. Auto Chilometri Zero ti dà la possibilità di fare i delle manutenzioni e di curare sempre i tuoi clienti. Sì, semplice, come bere un bicchiere d'acqua. Sai perché tutto questo funziona così bene? Perché Auto Chilometri Zero vende auto che sono più nuove delle auto nuove e fa solo quello. Noi lavoriamo così, senza riparare le auto, a questo ci pensi tu. Vendiamo solo su appuntamento tramite una rete di consulenti professionisti. Disponiamo di 9.000 auto presenti in pronta consegna su piazzale ufficiali a prezzi super competitivi. Riepilogando, ecco quali sono i sette vantaggi se diventi anche tu un'officina convenzionata auto chilometri zero. Farai felici i tuoi clienti che rimarranno soddisfatti per aver ricevuto l'auto la, che sognavano. Okay? Hai la possibilità di tenerti il cliente a vita. Avrai accesso a tutta la flotta di auto chilometri zero. Avrai la possibilità di accedere al nostro database come partner service e poi avrai altri tre vantaggi strategici che scoprirai ovviamente solo se anche tu vorrai far, fare parte di questo grande progetto. Ricordati, in questo momento tutte le concessionarie tradizionali stanno catturando i tuoi clienti, costringendoli ad acquistare pacchetti di manutenzione programmata. Questo lo fanno includendo i 5 anni di tagliandi nel finanziamento. Ecco perché la tua officina anche in questo momento, anche se ha tanti clienti, potrebbe non averne in futuro. Quindi adesso, se è veramente un passo per candidarti, ti servono soltanto tre passaggi. Clicca nel link qui sotto, inserisci tutti i tuoi dati, corretti ovviamente per candidarti, e aspetta la chiamata per ottenere maggiori informazioni. Ci vediamo in auto, Chilo Ah, dimenticavo! La tua provincia non è infinita e ci sono tante officine che potrebbero batterti sul tempo. Approfittane ora, non perderti l'occasione. Ci vediamo in Auto Km Zero.